Salve a tutti, eh, nello scorso video ho parlato 10 minuti buoni del mm, romanzo di Lucifero eh, ma non vi ho fatto vedere la copertina del libro, ma lo sono scordato quindi rimediamo senz'altro eccolo qua, questa è la copertina del romanzo eh, è stata una scelta, quella definitiva, una scelta molto sofferta eh, tante prove, eh, fino a quando poi ho deciso per questo ed è un'immagine uh, che ha una sua storia. Mi trovavo al museo uh, di Palazzo, Ballette, Palazzo Batellis, Galleria regionale Palazzo Batellis. È lo stesso museo che custodisce opere eh, come L'Annunziata di Antonino da Messina oppure Il Trionfo della Morte, opere importantissime e eh, tante altre opere celeberrime e molto belle. E insomma, a un certo punto, al terzo piano, nella cosiddetta Sala Rossa, mi sento un tantino osservato. C'era un, un muro, dietro il muro c'era questa Sala Rossa allestita con diverse opere di epoca barocca, e, e mi sentivo un tantino osservato. Ma non era qualcuno che mi osservava. Era quest'opera qua, lui... Questo signore qua, altero, fiero, anziano e dignitosissimo di altissimo e di una regale dignità, niente poco di meno che il Mosè, ritratto da Pietro Novelli, il nostro Caravaggio, dico nostro nel senso siciliano, Pietro Novelli era di Monreale, Monreale a due passi da, eh, da Palermo. Ed è un fu un, un artista. Eh, il nostro artista è il chiaroscuro. Ecco. E, e, e io notavo questo, questo personaggio. Io l'avevo notato soltanto allora, nonostante fossi stato al museo già tantissime altre volte. Eh, io non avevo notato lui e, soprattutto, lui ancora non aveva osservato me. Dove sta la magia di questa? Di questa immagine, a parte la sua bellezza intrinseca, no? eh, sta in questo: questo è il Mosè di Pietro Novelli. Cosa regge il Mosè di Pietro Novelli? Regge le tavole della legge. Occorre ricordare che, quando io ho pubblicato Il Lucifero, eh, la, la mia casa editrice pubblicava soltanto in formato digitale. Mosè regge le tavole della legge in inglese tavola o tavoletta, in questo formato tabloid tra l'altro, si dice tablet e questo è il primo tocco di magia. Dopodiché cosa fa esattamente questo personaggio? Questo personaggio col suo sguardo sornione guarda oltre la parete della finzione e sfonda questa parete e guarda l'osservatore, guarda chi lo osserva, chi lo guarda. E di cosa parla il mio Lucifero? Cos'è? È, è un'autobiografia del diavolo. Quindi entrambe le cose, sia l'opera del Novelli che il mio romanzo, sono in soggettiva. Questo è il secondo tocco di magia. Dopodiché abbiamo eh, l'estrazione biblica del personaggio. Lucifero non è di nessuna estrazione biblica, perché come dicevo nell'altro video, lo scorso video, la parola Lucifero non compare nella Bibbia compaiono Satana e il diavolo ma la tradizione popolare vuole che eh, siano la stessa cosa tende a eh, identificarli in ogni caso argomento di personaggio di estrazione religiosa e questa è la terza magia e quindi alla fine è venuta fuori questa copertina eh, altamente evocativa naturalmente io per Giungere a questo risultato, prima di ogni cosa ho disegnato una stella a 5 punte sul, sul pavimento, ho fatto un cerchio, ho messo dei ceri, li ho accesi, ho fatto un po' qualche evocazione brandendo il mio grimorio ed è venuta fuori questa roba qua. Bene, ho parlato della, della copertina di Lucifero, ma io non era di Lucifero, ne ho parlato abbastanza, eh, un po'... Volevo parlarvi di un altro romanzo in realtà, io in questo video volevo parlarvi del mio secondo romanzo, che è questo qui, ve la faccio vedere adesso, la copertina così, non me lo scordo. Il treno. Eh, ho accennato nel, in qualche video fa alla, alla trama, la sintetizzo veramente, è eh, la storia di un treno che parte dalla stazione centrale di Palermo, direzione Grigento, a un certo punto eh, fa tappa alla stazione di Carrapipi, Carapipi è, un, è una città, una cittadina che esiste davvero, ma eh, si chiama Val Guarnera Pepe e noi siciliani la chiamiamo Carapipi. E Carapipi per noi, soprattutto a Palermo, ha il significato, cioè indica un luogo indistinto, lontano, nello spazio e nel tempo. Quindi questo treno fatto a Carapipi a un certo punto sparisce come un fantasma, senza lasciare traccia. E provocando delle reazioni soprattutto a chi sta dentro si formano eh, degli, degli schieramenti chi sparisce col treno c'è chi impazzisce letteralmente e c'è chi invece decide di godersi il viaggio non mi ne frega niente di arrivare a destinazione vuole godersi il viaggio insomma c'è tutta una pletora di personaggi eh, per questo romanzo eh, diciamo che il mio mentore è stato Federico Fellini perché Federico Fellini? Perché eh, nella, in quasi tutti i film di Federico Fellini, da, soprattutto dalla da Dolce Vita in Poino, ma anche a cominciare dai vitelloni, eh, in realtà non esiste un vero e proprio protagonista, o meglio non ce n'è uno soltanto, ce cioè sono diversi, c'è tutta una pletora di personaggi eh, e quella dei film di Fellini è una, una, una, una narrazione destrutturata, cioè mm. il film di Ferrini è totalmente, Fellini è totalmente assente. La, uh, la trama mm. e lui di questo uh, c'è un pezzettino in otto e mezzo uh, dove a un certo punto prende in giro un critico addirittura che appunto con la eve così che parla così un accademico così, con quel pugno che stringe l'aria uh, che gli fa notare questa cosa ma i tuoi film sono del tutto tutto un insieme di immagini, accozzaglie, di spezzoni messi insieme senza alcun senso. E quindi lui prende in giro questo critico. In un film, tra l'altro, che ha vinto l'Oscar, e che forse in qualche maniera. forse stava accadendo tutto. più di, de, della Dolce Vita lo ha conclamato. Anche La Dolce Vita è un film molto destrutturato non c'è in realtà una vera e propria trama. Eh, ci sono dei personaggi che si muovono attorno a una situazione ecco io ho pensato a molto a Fellini quando scrivevo questo libro oltretutto si può dire ma Fellini era un regista che c'entra con, eh, con la scrittura c'entra perché lui oltre a dirigere i suoi film li scriveva anche e quindi la, diciamo, la componente artistica del, dei suoi film era tutta, tutta sua quindi, eh, torniamo al treno, la copertina del treno. Anche qui per la copertina del treno c'è stata una, una genesi sofferta. Eh, io mh, mi sono messo su internet a cercare in queste banche delle immagini che uno paga un tot e può comprare delle immagini ottenendone anche l'esclusiva. Ho detto, magari, magari, anche neanche qualche spunto, eh, vediamo cosa ne esce fuori. A un certo punto però su Google trovo eh, un'immagine in bianco e nero di questo tre un'immagine simile a questa io poi ho ritoccato ho messo qualche dettaglio ho cambiato qualche dettaglio e dove si vedeva questo treno con queste persone c'era un'atmosfera di festa e cosa era questa immagine era l'immagine augurale inaugurale della stazione centrale di Valguarnera caro Pepe 25 aprile 1912 questo qui è davvero il treno di Carrapipi io ho cambiato qualcosa ho ribaltato l'immagine ho messo un po' il seppiato ho aggiunto questi bordi un po' a mo' di fotogramma e ho aggiunto qui la scritta saluti da Carrapipi tutti questi dettagli in origine non ci sono, di esigenza quantomeno di personalizzare un po' questa immagine, mano, lasciarla proprio così, prenderla di peso, per come l'ho trovata, l'ho modificato un po' che alla fine è venuta questa copertina di questo romanzo che eh, sta avendo la sua fortuna, il treno sta facendo il suo viaggio, che non si è fermato, nella realtà a Carrapipi. Eh, L'anno scorso, a fine ottobre, ha debuttato a teatro in un adattamento molto bello di Marco Pupella, eh, direttore artistico del teatro Sant'Eugenio di Palermo eh, in, in un debutto molto molto bello eh, partecipato devo dire e eh, dopodiché quest'estate è stato in, uh, un po' in giro per la Sicilia come giusto che si cioè, lui come il treno proprio del romanzo eh, e probabilmente eh, probabilmente tornerà ma non voglio fornire ulteriori dettagli in anteprima e questo qui, ecco perché la copertina di questo, di questo libro eh, è una specie di magia questa volta senza evocazioni sul furie, senza stelle senza, senza altro e basta poi eh, cosa volevo dire? volevo dire che ieri era il 21 settembre il 21 settembre è nato Stephen King, Stephen King che è stato un compagno di viaggio mio, l'ho seguito per parecchio tempo, per diversi decenni e su cui di cui parlerò e a cui dedicherò un prossimo video. Alla prossima.